A cosa pensi, il social chiede, fai la ricerca, al tuo motore Logaritmi, accelerati, in nuove parole sarete Un solo clic. Club vendi, di compra, bombarda la pubblicità, gol di pubblicità in senso sparirà. Condizione le tue scelte, lotta per la dignità, l'argento di un viaggio, verità. Una vita bella in un solo clic. scelte, lotta per la dignità, cose che vi trovo il senso